No, è vero. Ma mm, ah, veramente? Vuoi che faccia solo così? Eh? Mm. Ok. Tanto la voce comunque sentono, però dico che era mia cugina. Eh? Sì, fai tu, fai così. Faccio, ok. Vieni mm. la sayfata, baxanze, facebook da yayinlaniamo. Ça ne sait pas. Ah, ragazza, ok. C è. C è il fatto che, che sia questo movimento sociale, sai tu devi immaginare che io arrivo da studi di scienza politica. Quindi, che sia sia come questo movimento sociale, oltre a essere luoghi, realtà, che essere nuovo, ma che altro succede tanto in che ha molto diverse cose, anime, eccetera, eccetera. Questo cosa, ok. okay. occupate... C'erano diversi gruppi. lascia eh? No, potrebbe essere un'informazione proprio dettagliata all'inizio. Ok. Uh -huh. Possiamo... Quando fai dei test... Due Due minuti? 2 minuti. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Due, o tre minuti ci siamo. ok Dobbiamo parlare un po'? Beh, sì, perché se no non si sente, dietro non si sente assolutamente okay. no, okay. niente. Ok. Comunque il microfono. Sì, si funziona okay. quando volete ma la scena funziona Non i capelli no no no c'è no no no no in no no no no no sì. due, più, tipo, sì, no no no no no no no no C'è no C'è un posto no no no no non no no no si può sedere qui. Sì, ti ascolto, ti faccio no, vai, vai, vai Sì, ci ascoltano. sarebbe da fare su fa diverse cose, sulla partecipazione delle donne, soprattutto che quando lui parla che era molto creativo, umorismo, sai, qui si può legare magari anche, sai, tutto parte su Twitter, su Instagram, se vuoi dire qualcosa. No, so. no, so. no. E poi, aspetta, cosa detto, non so, ok questo è importante musulmani anticapitalisti e musicali, volta, eh, ecco, lgbt questo, ok perché okay, okay, è, è importante questo e poi magari ah, sono sì. riempita per cui non si vede magari su, raccontare, così raccontare Cosa è perché è importante è l'informazione che ricevete voi? Sì, la sì, sì, sì, sì. fai tu? La eh, il vecchio cimitero armeno, la caserma, eh, no? caserma del Ribellione, sì. un po' di istruzione, in di qualificazione eh, con l'architetto eh, no, francese che è stato catapultato. Sì, sì, a fare i Esatto, e le pietre del cimitero sono state utilizzate per il, sì, la piazza del Ribellione. Okay. Ma di sicuro dimenticherò, Cioè, ma per forza perché se non leggo, sì. però, okay. nel senso fare un po' così no? Nel senso sì? che ti dico sì. e tu sì. non mi offendo se ti sì. non, sì. non si aggiungi, sì. anche io se mi viene sì. in mente dico di ti guardo. Sì. Sì. Molte, ok. Molto, molto. Buonasera, innanzitutto grazie a tutti di essere venuti per la presentazione di questo libro Ogni luogo è taxin, sì. sì. che la Rosa Bersellier che è della Rosa Bersellier che aver voluto pubblicare con una corposa postfazione mm. Eh, di Murat Nar che è già stato qui, ringraziamo di, a voi. di aver voluto venire di nuovo Sono e che, che ci sia sempre delle importantissime delucidazioni su quello che succede in Turchia che dal mio punto di vista è sempre abbastanza difficile da capire, da comprendere semplicemente attraverso gli articoli di giornale che leggiamo in Italia. Mm. Eh, adesso gli do la parola direttamente a meno che ci sia qualcuno della casa editrice che vuole fare sì. un'introduzione. Mm. <ride> Vabbè, sì, ce siamo scambiati. In eh, ma io non faccio parte della casa editrice, quindi... mm -hmm. però pur, cerco di curare insieme a Chiara la, la collana di Geopolitica in cui è inserito questo volume, che è il sesto di quelli che siamo riusciti a far uscire finora. Eh, sul Medio Oriente siamo riusciti a, a trovare alcuni testi eh, che abbiamo tradotto dal francese quello di Bizarre e Bies Daesh, poi questo dal tedesco, in parte, eh, l'altra parte invece eh, Murat è riuscito a scriverla in, in italiano, è originale, non era da tradurre. Eh, no, C'è un altro libro di, curato da Emanuele Giordana che è sul, sul califfato, ma la parte a est della, della Siria e dell'Iraq quindi eh, tutte quelle componenti jihadiste che ci sono, che sono spuntate eh, a est eh, di quello che è stato il califato eh, adesso dovrà uscire anche un successivo libro sui kurdi che stiamo preparando sul Kurdistan in generale e, e questo invece eh, ci è venuto, è venuto così, quasi per caso eh, ci è stato offerto dalla casa editrice tedesca che aveva già pubblicato tre anni fa questa bel, eh, bella analisi di quella che è la società so turca dopo la rivolta di Ghesi Park eh, nasce tutto da lì, Denise Yücel uscito dalla galera dopo un anno giusto venerdì scorso eh, era andato a incontrare tutte le componenti che avevano fatto parte di quel movimento e, e era, era riuscito a ottenere un un'ottima uh, un analisi di tutto quello che c'era, dagli anarchici a, a, ai, ai nazionalisti kemalisti, uh, cioè, ed, ed era bello come erano riusciti a mettersi tutti quanti insieme, lui la, la, la, è riuscita. Um, ce l'avevano proposto e noi ovviamente siamo buttati sopra questo che è un libro splendido, e, anche perché c'era da tirare fuori Denis Vichel. Uh, Infatti nell'introduzione dell'editore, che adesso non c'è, forse però riesce ad arrivare, ehm, c'era un, un euro per ogni copia venduta che, è, che veniva devoluta per Denise. Adesso stiamo pensando che, visto che per fortuna l'ha tirato fuori, però ha messo dentro sei eminenti eh, intellettuali turchi all'ergastro addirittura. Eh, che magari si poteva invece pensare di devolvere quello stesso euro per, per, per cercare di aiutare loro no? eh, questo credo sia quanto può dire la casa di cellulare eh, un goloso eh, vabbè passo la parola a okay. okay. eh, grazie che siete qui stasera e grazie anche al Bardotto eh, per ehm, prestare eh, così tanta attenzione su, su un paese eh, abbastanza complesso, sofisticato e eh, poco trattato oppure, oppure trattato malamente dal giornalismo italiano. Questa è la terza volta che mi trovo qua quindi eh, questo dimostra il fatto che il Bardock sia abbastanza attento al, a, a, una, a una tematica così sofisticata. E, um, io eh, scrivo sulla Turchia e da quando è scoppiata la guerra civile in Siria, sul Medio Oriente, sulla, sul rapporto tra la guerra siriana civile e la Turchia, e um, corrispondo per eh, alcune agenzie di notizie, alcuni giornali e per alcuni canali radiofonici italiani tra cui c'è anche Radio Blackout, è un uh, canale radiofonico indipendente di Torino e, dove Adriano cura anche un piccolo programma ogni venerdì mattina è così che ci siamo conosciuti con Adriano in realtà e lui dai tempi del Parco Ghesi che mi chiama e, um, e mi chiede, mi chiede di spiegare cosa sta succedendo in Turchia. E un giorno mi chiama di nuovo, stavolta non per la radio, e mi dice se ti conosci Deniz Yügel. Io dico sì. Allora eh, ci sarebbe un suo libro eh, da tradurre in, in traduzione. Forse Serena aveva appena iniziato, forse è qua la traduttrice con noi stasera tra l'altro, direttamente dalla Germania. E, e stiamo traducendo il libro di Denis e si chiama ogni luogo è Taksim in tedesco non so non, non mi ricordo come si pronuncia ok, okay. E, e, però il libro si conclude e, nel 2014 no? dal 2014 finora è successo di tutto in Turchia ed è, non soltanto e soprattutto nell'area geografica in cui si trova la Turchia, ossia nel Medio Oriente, Europa, Mediterraneo, come vogliamo chiamare, Ed è, e mi hanno chiesto, mi ha chiesto Adriano personalmente, che era la, la richiesta del progetto, di aggiornare il libro, fare una postfazione di circa 30 pagine. E ovviamente per uno fissato, malato come me non, non, non è possibile riassumere quattro anni di delirio storico in 30 pagine. E io ho detto però di sì a Adriano, poi è venuto fuori un lavoro di circa 60 pagine, un po' meno, più di 50. Ok. Addirittura quando è finito il primo capitolo tutto andava bene, 17 no? pagine, il secondo capitolo 7 pagine, nel terzo invece mi sono abbastanza perso, 40 pagine. Sì. E, in effetti il terzo capitolo l'abbiamo diviso in tre parti, no? Adriano con Chiara ovviamente hanno curato con massima attenzione e, mh, tutti gli aspetti del libro. Prima di tutto quando ho preso in mano io il libro tradotto da Serena e con le correzioni loro ho notato una cosa che vabbè, il libro come contenuto è molto prezioso, molto ricco, scritto molto bene da Denise già in tedesco probabilmente tradotto anche con Serena in modo eccellente quindi è mantenuto, ha mantenuto il suo valore anche in italiano. E' molto chiaro per anche quelli che non sono gli addetti al lavoro, tipo no? quelli che non, sono, non sanno cosa succede in Turchia. E il libro fa una carrellata molto ricca, molto dettagliata, ma non stancante, non confusa e, e non si ferma anche semplicemente dal punto di vista geografico in un posto. Denise è andato a girare tutta la Turchia, in effetti all'inizio ci sono delle mappe, e le, le idee della casatrice e anche di quelle che hanno curato il libro, quelle, era quelle di mettere delle mappe all'inizio per poter avere proprio una visione anche fisica su quella che è la Turchia di oggi, su quella che è stata anche la rivolta popolare più grossa della storia della, della Repubblica di Turchia, ossia il tema tendenzialmente principale del libro. E, Denis mette anche diversi punti di vista nel libro, quindi questo ci permette di capire eh, cos, co, co, come pensano eh, ora, oggi in, in Turchia diverse persone che abitano in diverse città con diversi punti di vista politico, ma anche diverse provenienze sociali. No? Denis parla con gli operai, con, con le persone iscritte al partito, a diversi partiti extraparlamentari, parla con le persone che hanno una posizione nazionalista, parla con i sindacalisti, insegnanti, quindi gira tutta la Turchia. E, e così il libro era, era molto ricco, eh, però qualcuno avrebbe dovuto aggiornare. Quindi eh, nella mia parte eh, ho parlato di quello che è successo dal 2014 fino al, eh, al mese di dicembre, novembre tipo del 2017. Quindi è molto, molto caldo appena sfornato in realtà, anche se la Turchia eh, purtroppo eh, spesso negativamente ci offre e delle sorprese e ogni giorno con una velocità incredibile, e, quindi in realtà scrivere sulla Turchia è molto difficile al di là delle mie scarse competenze linguistiche, è molto difficile perché soprattutto in questi ultimi quattro anni è successo di tutto e forse quasi, potrei dire, impossibile scrivere un libro, un, un saggio sulla storia contemporanea della Turchia. E, um, un lettore, eh, a mio parere, anche per questo, dopo aver letto il libro, deve per tenersi informato, deve continuare a leggere giornali, altri libri, eh, articoli su internet, ascoltare eh, i canali radiofonici, meno televisivi preferibilmente. Ehm, però ehm, il lavoro finale, comunque, è un eh, tomo, si dice, no? Così spesso, come il mio libro della storia dell'arte all'università, che quando ho visto al secondo anno dell'università ho detto: no, questo, no il professore non può aspettarsi che io capisca quello che è scritto dentro. 4 volumi, 280 pagine quasi, 273-74. Ehm, ehm, Denis Ugel, come diceva Adriana, è stato scarcerato dopo un anno, eh, con, eh, un anno senza imputazione, quindi è entrato in carcere mentre faceva una ricerca in Turchia. E per, per far capire, c'è scritto nel libro, però per dare un valore alla mia presenza qua, vi spiego chi è Denis Ugel. Denis Ugel è uno dei 5-6 milioni di turchi che sono nati in Germania, oppure sono andati a immigrare in Germania, è nato in Germania dai genitori turchi no? che sono andati negli anni 60 a prestare il loro lavoro allo sviluppo e alla crescita tedesca industriale. Ehm, ah, Almange, i Deutschlander si chiamano, no? e non sono tedeschi ma i tedeschini tipo, no? finti tedeschi, assunti successivamente. Ehm, Scri di diventa giornalista, un giornalista critico nei confronti del potere, del sistema economico, politico e un giornalista non di mainstream, freelance e, e da poco che aveva dei piccoli contratti di collaborazione con alcune riviste e giornali. Scrive in tedesco ma anche in turco, principalmente in, tu in tedesco. Viaggia in Turchia in questi ultimi anni spesso e ad un certo punto durante la preparazione di un suo nuovo libro eh, che purtroppo non è uscito perché è, lui è entrato in carcere, viene arrestato e viene portato in carcere e fino al giorno della sua scarcerazione, quindi 16 febbraio di qualche giorno fa, e non sapeva di cosa fosse accusato dato che la Turchia vive sotto lo stato d'emergenza purtroppo le leggi oppure i decreti straordinari permettono alla polizia e alla magistratura di detenere una persona per più di tre settimane al contrario di quelle che è previsto nella legge oppure nel codice civile nel codice penale per un anno resta in isolamento nel carcere speciale di Silivria a, a Istanbul e, senza sapere di cosa fosse accusato, in realtà forse possiamo dire che lo sapeva perché in diverse occasioni pubbliche il Presidente della Repubblica, quindi non un giudice, dice pubblicamente che Denise ha accusato di appartenere a un'organizzazione terroristica oppure fare il portavoce di un'organizzazione terroristica, ma questi sono un po' i pensieri barra le accuse del, del, del capo di uno Stato non di chi l'ha incarcerato oppure eh, di chi è tenuto a dire di cosa è accusato Denise, in effetti il giorno in cui è stato scarcerato gli è stato dato un foglio dicendo guarda di queste cose sei accusato, questa è la tua imputazione, adesso sei libero, e, ed è oggi gli è, è, stato pubblica, è stata resa pubblica la decisione che la prima udienza, dato che... È, non è assolto solo scarcerato la prima udienza è il 26 giugno ma il giorno dopo no, lo stesso giorno di sera Denis arriva a casa sua prende due valigie e trova un aereo privato eh, all'aeroporto di Istanbul mandato dal ministero degli affari esteri tedesco e viene portato in Germania per chiudere questa parentesi molto lunga così chiara non si annoia più, di dovuto, più del dovuto ehm, un giorno prima della sua scarcerazione il primo ministro turco Binali Yudrem va a incontrare la prima ministra eh, tedesca anche la Mark Merkel appena costruito la grande coalizione e, e durante la conferenza stampa dopo l'incontro a proposito della domanda di un giornalista dice su Denise spero che in questi giorni ci saranno degli sviluppi, delle novità interessanti e sarà forse conclusa la faccenda il giorno dopo viene scarcerato. Tanto erano mesi che si parlava di un eventuale baratto. Beni stesso qualche mese fa aveva attraverso i suoi avvocati, avvocati di, detto che non voleva far parte di, una, di un baratto. Baratto che può essere firmi questo accordo commerciale, spesso volentieri militare, e in cambio eh, rilascio il tuo giornalista. Eh, oppure consegnami qualche cittadino turco presente in Germania accusato di far parte eh, del tentativo di colpo di Stato del 2016 eh, e ti do in cambio Denis Ugelle come è stato fatto tra l'altro con altri cittadini tedeschi perché da, dal 15 del 2016, dal 15 luglio del 2016 in Turchia sono stati arrestati 24 cittadini tedeschi ora sono in carcere 7 quindi pian piano li rilasciano, così uno alla volta, e, e, e gira l'ipotesi più vincente in questi giorni, più gettonata anzi, in questi giorni, è che in cambio di un accordo militare su, sull'acquisto dei carri armati, la Turchia ha rilasciato dei Ugelle. Quindi sulla Turchia di oggi sorge la domanda che eh, quanti carri servono per rilasciare un giornalista forse? Contare quanti ne sono arrivati ad Affili. Quanti sì, che, che ovviamente oggi come oggi alla Turchia servono i carri armati perché si trova in tutti effetti in guerra sul territorio siriano. Questa è la storia di Denise, della sua carcerazione e scarcerazione e di perché sono io qua stasera. E, dato che la mia posfazione è diventata molto lunga, la casatrice gentilmente ha deciso di mettermi come coautore qua, così posso essere sicura che non posso più ritornare in Turchia. E, e già mia mamma è super preoccupata. E, e invece se vogliamo andare eh, a parlare del contenuto in modo dettagliato del libro stasera c'è Chiara con noi, eh, con me, con voi eh, che ci aiuterà a capire eh, un po' eh, dettagliatamente eh, di cosa parla effettivamente il libro eh, così. Partiamo da Taksim, che è, il titolo, eh, che è una parola che fa parte del titolo. Taksim è etimologicamente in persiano vuol dire slash, praticamente. E, però eh, storicamente e politicamente, anche geograficamente, è una piazza, un luogo a Istanbul, nel centro storico, anche se è il centro storico è molto grande a Istanbul. E comunque il suo valore più importante forse è il fatto che sia stato sempre un quartiere di diversi avvenimenti politici, ci abitavano i levanteni, ci abitavano eh, gli armeni, eh, i francesi gli italiani ed è, è stato un quartiere, una, una zona con una piazza con lo stesso nome che ha ospitato numerose manifestazioni politiche importanti come quelle del primo maggio del 1977, con una sparatoria sono state uccise diverse persone, 30 persone, oppure come eh, le manifestazioni, i tentativi della de, de manifestazione del 1 maggio che si concludevano sempre con le manganellate lacrimogene, e, oppure come la rivolta popolare più grossa della storia della Repubblica di Turchia, la rivolta del Parco Ghesi, perché Parco Ghesi si trova a Paxi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per l'ospitalità al Bardotto. Sono molto felice di discutere con voi questo libro, eh, e non solo perché appunto Denise è libero da pochi giorni, ma anche perché a cinque anni ormai di distanza da questi avvenimenti, eh, credo sia utile a tutti, a me per prima insomma, e anche a voi, eh, provare a ritornare su, su quegli eventi, provare a ritornare anche da un punto di vista politico. Eh, per cercare di riflettere appunto su quella che è stata come già insomma, abbiamo detto una delle proteste più grande appunto, della storia contemporanea della Turchia della storia recente della Turchia che dir si voglia eh, il fatto è che con la rapidità con cui queste proteste sono nate, adesso ci torneremo e anche poi la brutalità con cui sono state soffocate eh, nel 2013 in realtà ci fa interrogare su quelle che sono le forme e anche gli spazi diciamo, della partecipazione politica in Turchia e, e quindi anche e soprattutto di questo eh, che parleremo stasera, cioè della, eh, di questa ondata hm, di partecipazione politica e di protesta che fu eh, Taksim. Ci sembra così lontano perché oggi eh, probabilmente appunto ripensare a, quell a quella partecipazione che come vedremo appunto fu una partecipazione sicuramente variegata, eh, in, almeno nella sua fase iniziale molto spontanea, eh, ci può sembrare appunto oggi un qualcosa di completamente lontano, forse qualcosa che è avvenuto addirittura in un altro paese, in un altro contesto. Eh, più volte in situazioni anche appunto accademiche o non soltanto appunto in presentazioni ci si è, ci è chiesti appunto dove, dove, dove siamo, cioè, stiamo parlando di un altro paese, forse no? Stiamo parlando di tutta un'altra un situazione. In realtà no, eh, come vedremo appunto questo, questa partecipazione e eh, quella partecipazione appunto che nacque a Gacy Park eh, è adesso sicuramente sopita e sicuramente affossata, eh, questo però non, non vuol dire appunto che, non, che non sia eh, pronta o che non sia in realtà nella sua, nelle sue forme di cui forse nessuno di noi appunto oggi è a conoscenza pronta poi a ritornare. E in questo devo dire che la lettura del, del, del libro in realtà è stato, è stato in parte anche un segnale positivo nel senso che si è cercato in più punti appunto di descriverla, mi ricordo un'espressione molto eh, diciamo eh, in qualche modo eh, ottimista, in cui si diceva è come un fiume carsico, diceva una geologa intervistata nel libro, come un fiume carsico, come, noi sappiamo quando ritornerà in superficie, sappiamo che però appunto come, così come è nata probabilmente avrà gli stessi potenziali per tornare. Ed effettivamente quando parliamo appunto di Ghesi Park indichiamo sicuramente un luogo, questo punto come vi ha accennato già su cui torneremo: quindi uno spazio delimitato, il parco di Ghesi che si trova nel centro della parte europea di Istanbul, Beyoğlu appunto ma è anche un evento, queste rivolte appunto che hanno avuto luogo nel giugno del 2013 ma è anche un movimento sociale un movimento sociale che è iniziato appunto nel parco e che poi si è diffuso dapprima in tutta la città poi in molte aree, molte altre città della Turchia, in tutte le 80 province, insomma, della, dello stellare. Um, il libro presenta sicuramente queste rivolte, e, come però appunto um, abbiamo visto, in realtà lo fa dando, cercando di dare voce ai protagonisti e, um, e raccontando anche eh, lo spazio appunto, in cui si sono, eh, sono nate, in cui sono originate. In realtà eh, possiamo dire che l'evento scatenante appunto eh, fu certamente eh, la, la decisione di eh, abbattere appunto gli alberi eh, del parco, eh, di questo piccolo parco, in realtà eh, in una grande piazza invece che piazza Taksim, per ricostruire eh, al suo interno, al posto del parco, una caserma ottomana. Eh, una caserma appunto, eh, che eh, non era una caserma diciamo, come tante altre eh, presenti a Istanbul, ma era una caserma che aveva eh, suscitato non poche, eh, aveva stato teatro diciamo, di una importante rivolta. Ehm, nella, nel 1900 e fu appunto di fatto uh, venne bombardata uh, e il 31 marzo del 1909 appunto si, uh, venne, venne repressa una rivolta in cui ancora oggi appunto non è chiaro ma uh, si, si pensa appunto a parteciparono membri. Eh, dell'esercito ma anche parte appunto del clero che si eh, ribellò infatto, alla presa dei poteri dei giovani turchi e alla monarchia costituzionale appunto che eh, avevano, eh, regime insomma, costituzionale che nel 1908 appunto avevano cercato di instaurare. Eh, da quel momento il 31 marzo eh, diventò di fatto eh, l'esempio di, di un esercito che eh, con la forza cerca di reprimere forme di diciamo, regressione o di ritorno di fatto a una tradizione, come fu di fatto come si pensò, il fatto il clero partecipò anche in queste, in queste proteste. E, ed è per questo che sicuramente quella stessa caserma in realtà simboleggiava e il fatto che il governo decidesse di Punto in Bianco, si imponesse la ricostruzione di questa moschea fu vista da parte adesso, della Turchia più laica. Eh, come appunto il tentativo di vendicare mh, questa distruzione, di quella, di quella che fu la distruzione di quella moschea e quindi di ritornare appunto su quel passato eh, ovviamente allora ancora dell'impero ottomano che poi però portò, aprì la strada a quella che invece fu appunto la rist ristaurazione della Repubblica. Quindi questo è il primo punto, a questo dobbiamo aggiungere che eh, la eh, Costituzione poi della Repubblica Turca Vide Piazza Taksim anche diventare il luogo in cui si eh, costruirono gran parte delle, eh, de, de, della simbologia eh, stessa repubblicana. Non solo il, il mo monumento insomma, del, costruito nel 1928 da Taturk, a cui contribuì anche uno scultore italiano, anzi, fu eh, costruito da uno scultore italiano. Eh, ma anche appunto il centro culturale di Ataturk, invece più, più datato del 1969, l'intera piazza cioè, simboleggiava mh, nelle sue, nei suoi monumenti, nella sua struttura, una piazza appunto repubblicana laica con la simbologia appunto della nuova eh, repubblica, nella neonata repubblica. Ehm, quindi eh, a questo, in questo senso, appunto, dobbiamo quindi eh, iscrivere il tentativo di modificare quello che era appunto quindi la, la gestione, l'urbanistica della piazza. Ora, questo progetto prevedeva, come vi dicevo, la costruzione di una caserma, della ricostruzione quindi di questa caserma, al cui interno doveva sorgere, almeno questa era nella, nella fase iniziale, poi si cambiò eh, più volte perché appunto probabilmente non era l'aspetto fondamentale, ma, ma all'interno di questa caserma doveva sorgere un centro commerciale e si doveva poi pedonalizzare il resto della piazza. Questi erano i primi progetti presentati. Ora, i progetti furono presentati e furono già eh, diciamo contestati nel 2012 quando si costituì infatti una piattaforma chiamata appunto Solidarietà Taksim eh, partì con pochissime associazioni questa piattaforma però arriverà a contare 117 associazioni al culmine della protesta associazioni anche formate appunto da abitanti del quartiere che si opponevano appunto alla realizzazione di questo, di questo progetto eh, c'è da dire che anche dal punto di vista giudiziario ci furono degli stop al, al progetto e, e questo andò di pari passo, nel senso che ci fu una mobilitazione diciamo, inizialmente più eh, locale degli abitanti del quartiere, allo stesso tempo appunto, iniziarono anche eh, la Camera degli Architetti, dei urbanisti di Istanbul ovviamente a, mh, insomma, a impegnarsi per eh, eh, di fatto ostacolare questo progetto. Ora, questa solidarietà Taxim è eh, da considerarsi la base di questo movimento sociale, cioè tutto nacque attorno a questo primo gruppo. E, e di fatto eh, arriviamo appunto a eh, diciamo al gennaio del 2013, quando si avviò, nonostante appunto, eh, queste prime piccole proteste, il cantiere. E il gruppo Solidarietà Taxim appunto organizzò alcune colazioni del parco eh, ricordo appunto a cui partecipavano gli studenti dell'ITU dell'Università eh, eh, Tecnica Politecnica di Istanbul piccole colazioni del parco, quindi qualcosa che completamente veniva eh, non considerato all'interno di una metropoli di più di 15 milioni di, eh, di persone registrate. Eh, quindi questo era veramente insomma, un gruppo appunto, di pochi eh, diciamo, ambientalisti e eh, studenti appunto, che si riunivano insieme a questo gruppo Solidarietà Taxi per cercare di presidiare questo cantiere. Eh, fino a quando appunto eh, dal 27 al 28 maggio appunto, del 2013 decisero appunto di presidiarlo in maniera più stabile quindi non soltanto colazione della domenica ma di fermarsi appunto sul, nel, nel parco e, per evitare che venissero tagliati gli alberi perché ovviamente procedevano eh, i lavori. A questo punto eh, si trattava veramente appunto, di un gruppo molto piccolo, ma eh, all'alba del 31 maggio questo piccolo, gru piccolo gruppo appunto, di persone fu brutalmente eh, attaccato da un ingente dispiegamento di forze dell'ordine. E, eh, e così a quel punto migliaia di persone attraversarono appunto, e si recarono da tutte le parti della città a piazza Taksim per appunto portare solidarietà, aiuto anche e, appunto a, per opporsi a quella forte repressione che ci fu contro questo gruppo così piccolo allora ancora di persone. Allora, ehm, qui arriviamo quindi alla, a questo punto, ci fu una battaglia ovviamente di scontri, questo arrivò subito in Europa devo dire e eh, eh, in questo, in così questo giorno seguente appunto dal primo giugno per 14 giorni quindi fino al 15 giugno, la notte tra il 15 e il 16 giugno quando poi la piazza fu brutalmente di nuovo sgombrata eh, la piazza diventò un luogo eh, occupato dai manifestanti e, eh, e nella piazza appunto si eh, vedrà nel suo pieno il movimento appunto Taksim di cui appunto parla eh, il libro, nel senso che qui troviamo a questo interno. Io ho cercato di rapidamente ricostruirvi questo, questa insomma, la, la, la rivolta, ma adesso appunto cercheremo di integrarci. Ma è, è a partire all'interno di questi 14 giorni che queste persone che sono state intervistate avranno, inizieranno ad avere voce perché raccontano appunto la loro esperienza, la loro decisione di partecipare, il loro sentirsi. Eh, protagonisti in qualche modo di questa, uh, di questa partecipazione se c'è una cosa che mi ha colpito appunto soprattutto del libro è che molti uh, cercavano di dire ok però questo movimento l'abbiamo fatto noi che eravamo quelli del quartiere uh, più periferico di Istanbul perché noi sapevamo già come costruire le barricate quindi sì certo noi siamo andati anche per primi perché comunque eravamo gli unici che sapevano come fare le barricate poi sono arrivati tutti gli altri oppure no in realtà siamo andati noi per primi perché eravamo No? Eh, il, non so eravamo i più vicini perché noi nel, come tifosi eh, del Chace, adesso ne parleremo, no? sapevamo già come trattare, sapevamo come, come organizzarci, eccetera. Quindi ognuno di queste persone che sono appunto le voci del libro racconterà quell'esperienza di questi 14 giorni appunto in cui eh, queste due settimane, appunto in cui il parco diventerà una piccola città autonoma, una città organizzata, autogestita, potremmo dire. Eh, in cui appunto si incontrano diverse, eh, diverse anime e diversi eh, gruppi della protesta quindi su questa eterogeneità io ti lascio e poi integriamo noi non abbiamo eh, organizzato, non c'è una scaletta quindi eh, in realtà è molto improvvisato ma cerchiamo di coordinarsi in realtà la più organizzata sei tu perché okay. lavori per <ride> l'università okay. io mi sono presentato con gli appunti così <ride> che ho utilizzato nella presentazione di. va bene ma noi <ride> fingiamo no, vabbè, è meglio avere una persona come Chiara no, certo. allora ehm, una parentesi perché ehm, io ho, apre, perché per me è importante eh, è stato importante far parte di un libro che parla di una rivolta popolare del 2013 cioè, se vogliamo proprio guardare con questo punto di vista in realtà si tratta di un accadimento storico avvenuto nel, nel lontano 5 anni fa 5-6 anni fa e, e perché oggi nel 2018 si dovrebbe pubblicare il libro, un libro che parla di quello lì di quello che è accaduto nel, nel 2013 prima di tutto per le caratteristiche di questa rivolta che sono molto, caratteristiche molto importanti, molto particolari, particolari e, e per una serie di motivi. Un po' ho provato a riassumere inizialmente. Due perché è stato un momento di rottura in realtà nella storia contemporanea della Turchia. Allora, per quelli che sono, sono stati sempre curiosi e hanno provato a arricchire la loro conoscenza, sulla Turchia, leggendo delle cose, guardando eh, delle cose, in realtà prima del 2013, nella Turchia di oggi, anche prima del 2013 non si stava tanto bene, però dopo il 2013 le cose sono andate, eh, sono andate in una, con una velocità molto veloce e eh, eh, stiamo toccando in fondo. Ehm, questo per tantissimi motivi e, e qua subentrano ovviamente le dinamiche internazionali, il fatto che sia eh, abbia avuto inizio anche la guerra civile in Siria, e la posizione, il ruolo, la decisione delle, della popolazione kurda politicizzata in Siria, eccetera, tutto quanto. Però anche la rivolta popolare di Ghazi ha, ha contribuito nel suo piccolo a, a questa rottura storica nel, per la storia della Turchia. Perché? Perché è stata la prima, forse l'unica anche, rivolta popolare così grossa nella storia della Repubblica di Turchia e che è riuscita a dare spazio, voce, energia e speranza a diverse persone, per esempio buttando un occhio sugli appunti di Chiara che avevamo guardato anche prima insieme, che Denise eccellentemente riassume nel libro, in questa piazza c'erano per esempio musulmani anticapitalisti, no? cittadini conservatori, fedeli, che politicamente e pubblicamente si definiscono come praticanti musulmani, ma sono critici al sistema capitalistico, ovviamente al suo rappresentante amministrativo, ossia il governo attuale, ci sono stati dei momenti di preghiere di venerdì in piazza, oppure rotture del digiuno che è, fortunatamente era il periodo di Ramadan durante la rivolta, in piazza, rotture di, di, di digiuno in, in piazza, rotture collettive, in cui magari i collettivi anarchici facevano le forze dell'ordine, tipo no? cercavano di eh, garantire la sicurezza della preghiera di venerdì, no? e, oppure erano le preghiere di donne e uomini insieme, che è una cosa che succede per quanto so io in due moschee in Olanda da poco, in Germania, in Germania anche, in Germania succede sempre qualcosa di diverso. <ride> e, eh, oppure c'erano tantissime associazioni non governative che lottano da parecchi anni per la rivendicazione dei diritti delle persone LGBT, quindi lesbiche, bisessuali, transessuali, e queer e travestite. Un tema molto importante, prima di tutto per una questione eh, geografica perché eh, molto probabilmente il Parco Ghesi è, è il posto di Batouache per esempio, no? oppure il parco Ghesi e Taksim è il quartiere, la municipalità che ospita tutto questo, quel sì. municipio di Beiolo, è il cuore dell'attivismo LGBT, ci sono tantissime associazioni, ci sono i primi locali eh, riservati alle persone gay, lesbiche, eccetera. Oppure c'erano delle case chiuse illegali e non formali per le persone trans, no? che spesso volontieri. E spinta e obbligata a svolgere il lavoro del sesso, la Turchia è prima dell'Italia, l'Italia è nella seconda posizione europea, che vanta di, che vanta di essere numero uno della lista degli, dei crimini, dell'odio nei confronti delle persone trans in Europa per esempio, nella seconda posizione c'è l'Italia. Oppure c'erano le tifoserie delle squadre calcistiche perché era il periodo in cui si introduceva la tessera del tifoso, per esempio. Oppure era il periodo in cui i biglietti per, le, per gli stadi eh, erano diventati molto cari e, e le, mh, i diritti per, per trasmettere e, e le partite erano... Eh, erano delle, dei, delle fonti di guadagno molto, molto importanti per le squadre e per le società, quindi non, non si interessavano a, a avere la tifoseria nelle, nelle tribune. Oppure era il periodo in cui eh, ogni gruppo politicizzato tra le tifoserie in qualche maniera veniva punito, no? alcuni eh, leader delle tifoserie, magari tifoserie di sinistra, e dopo uno striscione o uno slogan, eccetera, si trovavano un'indagine, una denuncia e, e, a, a politicizzare, si può dire, no? Depoliticizzare, depoliticizzare le tribune e soprattutto le tifoserie di sinistra. Oppure c'erano partiti politici extraparlamentari. La Turchia, e dopo la Siria, secondo me nel Medio Oriente, prima era anche l'Iran il cimitero più grosso dei partiti di sinistra extraparlamentare. Extra la Siria, se si trovate quella mappa, qualche, fino a qualche anno fa c'era su internet la mappa dei partiti politici extraparlamentari siriani, incredibile. In ogni città c'è un partito, ma forse anche in, un, in ogni villaggio si può dire, c'era tra l'altro, non ci sono più. La Turchia invece, voi grazie, per, eh, grazie allo sbarramento elettorale del 10%, voi per... Eh, a voi per via dell'oppressione dell continua nei confronti della sinistra e in Turchia ci sono tanti partiti, piccoli partiti di sinistra extraparlamentari e Taksim è la capitale di tutti questi partiti politici no? ognuno ha una sua sede, ha una, una, una sala per fare le assemblee e ha una rivista, ha un giornale, ha una sua redazione, ha una sua tipografia lì e quindi Piazza Taksim per loro era proprio il luogo dove potevano raccogliere le firme, fare presidi, fare manifestazioni, fare cortei, e contestazioni e poi il luogo delle de dei consolati. No? Eh, se, se si vuole protestare eh, l'Italia perché eh, vuole dare il, riconoscere l'asilo politico a Ogiolan, quindi bisogna andare a, a, a Taksim. Oppure se si vuole protestare la Francia perché ha riconosciuto il genocidio armeno, bisogna andare a Taksim perché c'è il centro culturale francese oppure il consolato francese. Quindi in realtà ehm, Piazza Taksim era il luogo molto adeguato, molto adatto per essere proprio la base, la culla di una protesta del genere e poi come ha riassunto anche Chiara ha un suo passato politico molto importante, è una rivolta eh, che ha accumulato eh, tutte queste anime eh, arrabbiate con il governo, con le sue decisioni, ha tirato fuori, ha generato un'energia collettiva molto grande che ha superato anche i confini delle, della città di Istanbul. Come ha detto chiaro prima e eh, anche secondo i dati del Ministero degli Interni, qua, eh, su 81 città turche circa in 30-36 per 3-4 mesi ogni giorno c'è stata una manifestazione. No? Circa 7-8 milioni di persone sono scese in piazza, e come spiega anche nel suo libro Denise come dicevo anch'io all'inizio persone di diverse provenienze, di diverse posizioni politiche eh, diverse religioni, diverse etnie eccetera persone che hanno rischiato la loro vita il paese ha perso 8 sui giovani, giovani maschi che hanno meno di 30 anni avevano, oppure 16 persone hanno perso un occhio più di 50 persone sono rimaste invalide e di fronte a questa, questa rivolta così popolare così, così ricca e la risposta del, del governo non poteva essere altro che aggressiva molto aggressiva perché ha avuto una grande paura eh, perché per la prima volta non soltanto questo governo ma il paese ha visto una risposta, un, un, un gruppo così organizzato così, così, così ricco e da quel momento in poi possiamo dire che e, e, e, e, è cresciuta la cultura di governare il paese con la paura e col terrore perché eh, c'è sempre il rischio che eh, eh, risucceda la stessa cosa di nuovo avvenga una rivolta popolare così ricca, così, così capillare che metta in discussione numerosi meccanismi del sistema governativo eh, su questo punto eh, mi piace ricordare due, eh, meno due altri aspetti il primo è l'ampia la, la presenza, la, presenza di donne all'interno eh, delle proteste cioè nell'organizzazione e nella partecipazione appunto, alle proteste eh, appunto, si, almeno il 50% delle, eh, dei partecipanti hanno donne ma non solo tralasciando i numeri cioè le donne eh, arrivarono ad essere appunto sulle copertine poi di tutti i giornali, ricorderete tutti insomma, la ragazza col vestito rosso che venne, appunto, a cui venne spruzzato spray piccante a distanza appunto molto ravvicinata o un'altra ragazza che con un vestito nero si mise a braccia aperte appunto contro un idrante eh, per appunto eh, eh, cercare di eh, impedire ma queste immagini eh, ovviamente fecero il giro del mondo e eh, sicuramente furono di, di forte impatto. Eh, di forte impatto anche in Turchia dove ovviamente oltre alle, alle giovani donne scese in piazza, scese in piazza anche signore di una mezza età. Io ricordo sempre eh, quello appunto, eh, che fu questo, eh, la, la definizione insomma, di Diren Gezi Park, quindi che appunto Resisti Gezi Park, a cui poi si eh, sommarono una serie di altri mm. Diren. Quindi, eh, resisti eh, appunto tra questi c'era appunto di re nanne quindi resisti mamma perché c'erano anche appunto le mamme in piazza o, re, o di re teise, perché c'erano appunto queste signore che insomma zia in turco che eh, appunto anche insomma, eh, con una certa difficoltà perché io ricordo queste immagini un po' di foto appunto, con la mascherina anche, ma, ovviamente anche in maniera molto goffa ma giustamente dovevano appunto correre per cercare di evitare appunto eh, gas e, o idranti Ehm, quindi la partecipazione delle donne a venne ovviamente ripresa e, e appunto come vi dicevo eh, questo aspetto è secondo me eh, singolare e soprattutto eh, oltre a questo c'è da aggiungere che i movimenti femministi eh, furono anche molto attivi sia durante l'organizzazione delle proteste ma anche nel parco, dove c'era un angolo e uno spazio molto, molto ampio appunto, eh, in cui organizzavano attività, in cui cercavano anche appunto, di togliere tutte le parole appunto, più sessiste nel vocabolario spesso utilizzato nel, nel, nella protesta, nel rivolgersi a TAIP, appunto, con, eh, anche insomma, eh, peggiorativi eh, che in qualche in modo insomma fossero eh, offensivi e che richiamassero appunto a forme varie insomma di, eh, di sessismo, di, anche, nella, anche nel rivolgersi appunto alle compagne e compagni che stavano manifestando, quindi questa loro azione fu molto capillare e sicuramente è da ricordare riconoscere eh, quell'attivismo che ci fu appunto all'epoca. Il, il secondo aspetto è quello invece della partecipazione giovanile e su questo eh, vorrei soffermarmi molto, perché, molto sono un po', eh, perché in realtà come diceva eh, subito poco, poco inanzi appunto eh, Murat eh, la, a partire insomma, dal colpo di Stato del 1980 eh, il motto, uno dei motti appunto, della giunta militare era quello di depoliticizzare po de eh, la popolazione e soprattutto i giovani eh, che dovevano appunto, come dice eh, anche il libro diventare eh, degli ottimi calciatori e interessarsi di calcio, eh, quindi a partecipare attivamente negli stadi ma eh, tutt'altro allontanarsi da ogni forma di socializzazione politica o di partecipazione appunto, a eh, gruppi o movimenti politici eh, in questo ci riuscirono benissimo eh, eh, tant'è che appunto eh, la generazione di Gacy Park e eh, come appunto, scrive anche nel libro per il 40, insomma, la partecipazione chi partecipò a Gacy Park per più del 40% era costituita da giovani tra i 19 e i 25 anni e questo è, è avvenimento è importantissimo, non solo per quello che poi sarà, questo lo vedremo, appunto il lascito di questa partecipazione per questa generazione, eh, ma soprattutto per, per, per le generazioni dei loro genitori, che consideravano, quindi più adulti oggi, che consideravano i giovani completamente apolitici o se non addirittura eh, completamente lontani dalla dalla politica e quindi disinteressati pronti o insomma vittime di una società di consumo appunto, che li aveva resi completamente lontani da ogni interesse per il sociale, per quello che gli succedeva appunto attorno e in qualche modo questa fu la loro eh, diciamo, rivalsa o fu per quella generazione di fatto il modo e questo viene spesso infatti ritorna spesso nelle, nelle interviste eh, del libro, eh, il loro modo di riscattarsi anche da questa eh, completa eh, apoliticità appunto di cui erano stati eh, condannati appunto forse a, a dover restare. Eh, la partecipazione giovanile appunto come vi dicevo fu, è stato un punto chiave e insieme a questa eh, o in parte legata a questa eh, è stata anche tutta questa forma di eh, umorismo o di appunto sfotò, se vogliamo con cui si gestì la protesta di Gacy Park gli stessi in qualche modo gli stessi slogan che appartenevano appunto a generazioni precedenti quindi anche appunto a forme di protesta legate appunto a più, più politiche necessariamente più politiche perché quello erano state le proteste degli anni 70 60 70 in Turchia eh, mutarono invece in una forma più eh, quasi appunto sull'umorismo, quindi eh, appunto vennero ridicolizzate appunto, eh, mh, per esempio sicuramente come vi dicevo prima questo Resisti della, di Ren appunto che la resistenza eh, in quanto tale, eh, ma anche appunto si sì, utilizzarono moltissimi graffiti e forme di protesta, eh, ricordo appunto ovviamente quello che avete, tutti ricorderete, quello dei pinguini appunto con cui si svesteggiò. Uh, il fatto che la, la CNN turca uh, durante appunto, lo sgombero di Gezi Park trasmetteva, mh, mentre la, la CNN in realtà invece mandava in onda appunto, le immagini, un, un documentario sui pinguini. Ora, eh, la, eh, la scelta fu quella appunto di eh, iniziare a appunto, utilizzare l'immagine di un pinguino con la maschera antigas per ridicolizzare appunto e sbeffeggiare il fatto che si stesse parlando d'altro e che il governo continuasse a parlare d'altro, a chiamarli appunto vandali e eh, quindi a utilizzare tutto eh, in realtà in chiave piuttosto appunto con questo umorismo un po' ovviamente sarcastico e molto amaro ma questo fu sicuramente la caratteristica di, eh, della, di questa forma di partecipazione e quindi, giovani donne, gli altri, appunto, le altre componenti le ha già eh, viste Murat. Eh, quello che vorrei inoltre aggiungere è sicuramente quella del, eh, un altro eh, aspetto, eh, un altro gruppo diciamo, presente: sono gli armeni, eh, che ricordavano appunto, che nella piazza eh, sorgeva eh, prima appunto, un cimitero, si, si diceva appunto, che per la costruzione delle scale. Eh, fossero state impiegate pietre appartenenti appunto al, al cimitero eh, armeno che sorgeva sulla piazza. Eh, nel libro ci sono anche le voci appunto di, eh, di, questi, di questi giovani, e questo appunto è sicuramente interessante perché eh, oltre a loro appunto, ci furono poi ci parteciparono eh, anche altre minoranze, come quella degli, degli elevi e questo è anche molto eh, significativo perché eh, appunto eh, in realtà eh, gli Aleviti sono appunto un gruppo eh, musulmano eh, che però è di eh, fatto considerato un po' di dire, serie B per utilizzare eh, diciamo, il eufemismo in Turchia e a poco, poco dopo eh, diciamo, in, possiamo dire in concomitanza con le proteste di Gezi Park fu intitolato il terzo ponte sul Bosforo a eh, Sultano Selim I, che fu uno dei più eh, cruenti eh, persecutori degli Alevi. e questo sicuramente, diciamo, eh, A questo si aggiunge il fatto che non, ve, non sono ancora oggi riconosciute appunto, i loro luoghi di culto e genevi eh, come, appunto, come tali eh, in Turchia. Si dice appunto, che possono andare a pregare nelle moschee in quanto musulmani. Eh, quindi, una serie di questioni aperte. Quello che secondo me è importante è, è riconoscere sicuramente in questo libro è il fatto che, in quella piazza, sicuramente ci sono state appunto si sono raccolte diverse storie, diverse voci, diversi gruppi. Ma gruppi che in realtà, eh, in un modo o in un altro, raccontano quella che è la quelli che sono appunto i principali drammi anche della nascita dello Stato turco e quelle che sono le continue, eh, diciamo, eh, forme incomplete o incompiute di quello che è stata poi la, la, la, appunto, quella che è oggi la Repubblica turca. Quindi queste voci hanno trovato spazio, e questa rabbia appunto con cui mi è passato la parola, hanno trovato spazio in quel momento, in quel momento storico, eh, e la risposta e la risposta è stata appunto che tutto questo fosse organizzato da fuori io ricordo i titoli sulla stampa di, di, di, turca di quei giorni perché eh, tra, per sfortuna, non proprio veramente sfortuna secondo me vennero eh, prese, presso alcuni studenti Erasmus o studenti eh, internazionali perché Istanbul ovviamente all'epoca come oggi era piena di studenti come ero io allora, stranieri Qualcuno di questi ebbe la sfortuna di, di essere fermato insomma, dalla polizia perché comunque si andava in piazza quindi poteva succedere, ecco, essere identificati. Quindi si riportò subito queste notizie di questi stranieri appunto, che si aggiravano nella piazza e che quindi in qualche modo stavano organizzando un complotto. Queste erano la lobby, appunto, no? le lobby eh, dall'estero che stavano tramando contro la Turchia che stavano per, per creare questo golpe eh, interno il golpe arriverà poi tre anni dopo diciamo non, non sarà eh, quello eh, tuttavia appunto il rispiego di forze di esercito eh, che abbiamo visto appunto all'epoca fu eh, insomma, consistente eh, però ecco forse volevo chiederti qualcosa su questa, su questa diciamo eh, in parte paranoia mm, del, dell'estero eh, del complotto appunto che, che arriva ecco, della lobby israeliana, eccetera, quindi su questo volevo chiederti qualcosa, poi capiamo come proseguire, perché tanto non abbiamo... A proposito di una parte del tuo intervento, il, lo spirito creativo di questa rivolta è una cosa senza precedenti, anche il um, titolo del libro nasce in realtà eh, da quello spirito, ogni luogo è Taksim non è, non è altro che uno degli slogan della rivolta, no? ogni luogo Taksim cosa vuol dire? In ogni luogo possibile la stessa resistenza va replicata va utilizzata, va riprodotta, Quindi, ehm, eh, oppure come altri, altri esempi che ha citato Chiara, eh, eh, giusto per avere un, un, un, fare un chiarimento sul titolo, perché si chiama così, io almeno quando vedo, certi lib cioè, quando vedo un libro mi chiedo perché si chiama così. No? Allora, golpe varie, in realtà in Turchia eh, effettivamente la storia è ricca dei colpi di Stato ehm, oppure dei tentativi e, um, ufficialmente ci sono stati tre colpi di Stato eh, ufficialmente due colpi di Stato soft dato che noi facciamo la collezione dei colpi di Stato abbiamo anche quelli soft in Turchia <ride> eh, che può essere un comunicato stampa dell'esercito oppure una, una una sfilata come è successa a Xinjiang nel 96, no, eh? postmoderno, sì. col, <ride> colpi di Stato postmoderni. L'obiettivo cambia a periodi, l'obiettivo ufficiale, e quello venduto di più, è mantenere la laicità dello Stato. È, è unito e la continuità di, un, di una cultura governativa. Con quella dell'80 la, la, la, la storia, la favola era più o meno questa. Il colpo di Stato più, più brutto della storia della Turchia è forse uno dei più brutti del, della storia del mondo. Naomi Klein in un suo libro parla dettagliatamente del colpo di stato dell'80 e, e lo paragona con quello cileno e, e lei sostiene, poi ci sono numerose prove che sostengono la sua ipotesi, la sua tesi, che sono colpi di stato organizzati e finanziati dai servizi segreti americani e, e, e poi se uno va a approfondire le sue conoscenze storiche si capisce verso quale direzione. E verso quale direzione ha iniziato a andare molto velocemente la Turchia a livello economico e anche politico anche quello del, del, del 60 era abbastanza, un colpo di Stato abbastanza importante storicamente mo, meno sanguinoso però molto importante e, allora in un paese che ha vissuto tre colpi di Stato effettivi due soft è, è, è, è normale che si viva sempre con la paura di un colpo di Stato è normale che senza contributi extra ci sia la paranoia dell'arrivo di un colpo di Stato nella testa del, di ogni cittadino. In più se l'istruzione del sistema scolastico, della scuola dell'obbligo, se eh, le, posizioni, eh, le posizioni ideologiche dei partiti eh, tendono ad avere un tono nazionalista, un tono militarista, questa paranoia ovviamente viene... Eh, ciao viene arricchita, viene sostenuta evidentemente, no? tipo cantare l'inno nazionale ogni lunedì mattina, ogni venerdì sera, e leggere il giuramento della Giovente Turca al padre fondatore della Repubblica ogni mattina e ascoltare la sua risposta, eh, oppure leggere e cantare gli inni delle scuole private dopo l'inno nazionale ogni lunedì mattina, ogni venerdì sera, e, oppure avere delle lezioni come sicurezza nazionale dove entrano in classe i vecchi magari soldati e andati in pensione dove ci raccontavano almeno quando io andavo a scuola che tutti ci volevano male no? come ho detto l'altro giorno a Padova eh, l'Iraq aveva Saddam all'epoca la dittatura quindi è una minaccia per il paese la Siria eh, ha aperto le sue, il suo territorio alla, alla, alla guerriglia kurda quindi è un, una minaccia la, con l'Armenia non c'è bisogno di raccontare tanto con la Grecia idem e la Bulgaria e la Georgia facevano parte dell'Unione Sovietica quindi c'è il rischio sovietico l'Iran ha un sistema religioso, religioso quindi c'è il rischio che arrivi, e arrivino i barbuti anche da noi quindi siamo nel, nel, po nel posto più sfigato della terra probabilmente e, e siamo comunque stranamente circondati da da, da vicini che sono tutti cattivi no? e tutti non hanno forse hanno anche altro da fare ma prima di tutto eh, volerci male no? questa, il, il, nel programma elettorale di un ogni partito di alcuni forse sì, è vero c'è stato questo periodo che alcuni partiti che hanno governato i paesi confinanti nel, nel loro programma elettorale avevano un po' questa fissazione esattamente come la Turchia faceva con i suoi vicini sempre e come, quando, come quando voleva un Presidente all'epoca bloccare tigre e eufrate e rendere l'anno abbastanza secco per l'agricoltura in Siria negli anni 80-90. No? C'è un bellissimo documentario, si chiama Oro Blu, è prodotto dalla RAI di, di Torino nel 97-98 mi pare, che parla di, del potere sull'acqua che ha la Turchia e quanto sarà col passare del tempo è importante il suo ruolo nel Medio Oriente per via dell'acqua dell che possiede. Comunque, chiusa la parentesi. E, quindi il colpo di Stato è un, una, una paranoia che c'è detto molto, molto, molto ignorantemente nel DNA del cittadino turco. No? E, e la stampa lo sa, la stampa mainstream lo sa e i governi lo sanno. In effetti questo governo anche è arrivato al potere nel 2002, nel 2003 e subito ha fatto una crociata contro l'esercito. È vero mettendo dentro tutti quegli ufficiali con le mani piene di sangue che hanno commesso dei reati soprattutto contro i movimenti extraparlamentari curdi oppure comunisti socialisti negli anni 90, ma dentro già nel 2003 ha messo anche 60 giornalisti dentro e in Turchia nel 2003 c'erano più di 2000 studenti universitari in carcere oppure i segretari generali di diversi partiti extraparlamentari di sinistra erano in carcere, avvocati, e politici, soltanto nell'ambito del, del, del maxi processo Che c'erano più di 4.000 cittadini iscritti a un partito politico, e per non parlare quanti sindaci che erano, che erano in, in carcere. E, ve, e, e poi c'erano numerosi altri ufficiali dell'esercito quindi eh, il, però il punto di partenza era eh, fare la crociata contro, un, la, contro la progettazione di un colpo di Stato, che, che poi tra l'altro non è mai arrivato, quel, quel, perché poi è arrivato un altro, poi, il, il paese è ricco di colpi di Stato e quindi ha anche diversioni, no? Eh, colpo di Stato 1.0 2.0, ognuna c'è cioè, colpo di Stato ideato dai Kemalisti, colpo di Stato ideato dai Kemalisti ma proprio estremi, colpo di Stato ideati, ideato da quelli che facevano parte del progetto Gladio e poi l'ultimo tentativo colpo di Stato ideato e messo in atto brutalmente da, eh, dai membri eh, della comunità religiosa Gulen, Hizmet si chiama guidato da questo vecchio imam predicatore che si chiama Fethullah in Pensilivania da parecchi anni in, in autoesilio, e quindi in realtà, ehm, come, come aveva detto un giornalista che è purtroppo tuttora è in carcere, eh, in, in, in Turchia eh, si governa con la pornografia delle lacrime e con il feticismo dello sviluppo, no? Quindi tutti ci vogliono male e in cambio noi dobbiamo unirci, lavorare di più, produrre di più, diventare un paese molto forte e, e così facciamo vedere, come diceva molto gentilmente un politico settentrionale che ce l'abbiamo duro, no? per, per fare un riferimento al tessuto folcloristico locale. E, quindi e, quella paranoia di tutti ci vogliono male è in realtà una paranoia più che altro è un meccanismo politico molto vincente, e soprattutto da quando fare, per, se mi permette di fare un salto avanti, da quando il matrimonio storico tra il partito al governo e il suo sostenitore, la comunità di Guilani, da quando il matrimonio, questo matrimonio è interrotto finito, è, partito, è partita la parola dell'ordine che era facciamo una crociata contro questi perché sono sostenuti dagli Stati Uniti, sono sostenuti da numerosi lobby, no? lobby che possono essere de, de, de, quelle degli israeliani, che possono essere del mondo della finanza, no? sì. e, e quindi e, non è difficile dire che in Turchia eh, questo è partito prima di tutto. Ma anche quelli precedenti hanno vinto le elezioni eh, parlando dell'arrivo di un colpo di Stato militare ma promettendo anche una, una crociata contro i golpisti. No? E il problema è che nessun golpista è stato condannato effettivamente in Turchia. L'unico che stava per essere condannato ha fatto un sacco di quadri nei suoi ultimi anni della vita, li ha venduti a, agli imprenditori molto importanti poi dal suo letto eh, dove stava malato ha fatto la videoconference con il tribunale, dopo la terza seduta è morto e nessuno è stato condannato, pensate che chiudo qua, pure il referendum del 2010, referendum costituzionale molto importante, pesante, è stato promosso in questo modo votate a favore del referendum che abbiamo le possibilità, le porte per processare i golpisti. No, nessuno è stato processato, no, il Presidente della Repubblica attuale che era all'epoca il primo ministro in ogni canale televisivo ogni sera piangeva raccontando nella sua gioventù come l'esercito e aumentava la sua oppressione nei confronti dei movimenti studenteschi conservatori, solo che il suo movimento studentesco conservatori in piazza Taxi andava a, a, ad accoltellare i comunisti e li avevano anche uccisi, solo che loro non hanno mai perso invece i socialisti sì. Ecco e su questo eh, mi collego subito perché eh, mi è fatto venire in mente una cosa importante, Morata. Grazie. Eh, cioè che eh, questa la retorica del, del colpo di Stato eh, va eh, in realtà spesso eh, di pari passo con, questa, con il rapporto tra oppressori e oppressi. Quindi eh, questo essere stati oppressi fa parte anche no, della retorica con cui eh, non solo l'HP è arrivato al governo ma con cui continua a presentarsi e a chiedere quindi il supporto, l'aiuto della popolazione e dei suoi sostenitori. In questo c'è ovviamente come in tutte le cose una fonte di verità, o comunque qualcosa di vero, qualcosa di, diciamo, di affidabile e qualcosa di meno. L'HP o meglio i movimenti, eh, precedenti, l'HP, quindi tutto il movimento islamista eh, e i partiti eh, che poi si formarono come l'ultimo appunto il partito del welfare eh, che venne poi eh, di fatto mh, chiuso con il colpo di Stato appunto del 1997, del 28 febbraio del 1997, da eh, quel partito, dalle ceneri di quel partito nascerà poi appunto eh, l'HP. In realtà eh, nasce quindi, ovviamente lo stesso Erdogan fu imprigionato seppur per pochi mesi, e, e quindi in, una, in un contesto in cui appunto la, eh, il movimento islamista, i partiti islamisti e il movimento islamico fu, eh, in Turchia erano fortemente eh, oppressi, hm? oppressi da, questo, appunto, da, da colpi di stato, di matrice, se vogliamo, kemalista, o comunque che cercavano di riportare la secolarizzazione, la laicità eh, nello Stato, eh, tra virgolette. E, e quindi loro in qualche modo sfruttarono questa, eh, questa, mh, questa condizione di inferiorità una condizione che era di inferiorità sicuramente appunto sociale, politica perché ovviamente a partecipare o essere membri di questi movimenti era eh, non solo se non considerato illegale o comunque sicuramente sfavorevole e non, eh, non ecco, eh, eh, condivisibile perché si faceva appunto eh, si, ci si riconduceva appunto a movimenti di irtigia insomma, di re regressione di, lotti di essere che si veniva accusati appunto di essere contro lo Stato contro lo Stato laico appunto e eh, quindi da questa retorica, questa, eh, che, questa retorica, continua ancora oggi, Il, um, e, eh, in cui appunto i Erdogan e i suoi sostenitori appunto, si, eh, si definiscono appunto, quindi eh, parte di questa, essere eh, state vittime di questa oppressione per anni da parte di uno stato appunto dell'elite, da parte dell'elite turca laica che non ha eh, mai eh, in qualche modo voluto includere la eh, parte, la maggioranza come dico, ma la, la parte eh, della popolazione appunto musulmana credente, praticante nel eh, tessuto, eh, appieno nel tessuto politico, culturale, pensate soltanto appunto a livello culturale, una completa estromissione appunto di quello che fu la presenza della cultura appunto più religiosa, tradizionale, eccetera. Ora, questa, questo vittimismo, perché poi di questo si tratta, ovviamente oggi è in parte opposto, nel senso che se ha portato a una polarizzazione della società ampia, e questo perché in realtà la cultura eh, la, eh, laica, turca, era appunto, come dicevo una cultura di, fortemente legata all'elite, all'elite dirigenti, all'elite urbane, me, appunto delle metropoli, ma che difficilmente riuscì a diventare un'egemonia culturale, riuscì a porsi come una cultura egemone nel resto della Turchia, nella Turchia appunto lontana da Istanbul o da Ankara. Eh, di fatto il problema è che oggi questa stessa eh, questa cultura no? di, queste, di queste persone che si, ah, si definivano loro oppresse sono diventate a loro volta oppressori questo non lo ammetteranno mai eh, ma eh, di fatto appunto c'è uno scambio, uno scambio di ruoli possiamo dire, che, sta, che è in atto mm. non sappiamo se ovviamente questo si quanto durerà ma sicuramente è in atto è in atto uno scambio di quella che è la cultura egemone, quindi questo ovviamente non avviene da oggi a domani per cui oggi eh, di colpo la Turchia si sveglia eh, no? è, un, è, un, è, un, è un, islamizzata come si legge spesso eh, ma è sicuramente un lavoro che ormai insomma, da più di 15 anni al governo di un partito comunque che si descrive come conservatore religioso attua quotidianamente. E lo fa con dei simboli, mm, con una simbologia come può essere stato appunto l'introduzione del velo, nella, eh, non solo appunto in tutte le. le Diciamo le mansioni, ma anche nell'esercito, quindi insomma costringere anche appunto a esasperare quasi questa presenza di simboli religiosi e, e sicuramente appunto questa è un, una retorica che appunto viene, che viene però utilizzata anche e viene ripresa meglio quando si sente che si ha paura di perdere questo. Potere. questo perché quando adesso si è giunti no? dall'altra parte cioè si è elite, perché oggi il libro lo spiega bene qui non si fa più riferimento a una popolazione tradizionale, religiosa incolta o eh, come veniva definita, no? poco colta, poco ricca eh, che vive nelle, nelle periferie dello, della Repubblica o nei villaggi rurali del della Repubblica si tratta appunto di una borghesia Islamico conservatrice molto ricca, che ha degli imperi eh, economici e che, e che ha quindi un suo potere anche culturale, perché ha studiato, anche si è formata anche all'estero, e, e, e ha quindi una sua eh, diciamo eh, conoscenza anche appunto di gestione eh, del governo e sa come appunto muoversi, sa come parlare appunto a un pubblico internazionale, ha tutto fuori, e tutto furché appunto il eh, gruppo di oppressi eh, del, degli anni come si, si identificavano loro stessi tuttavia quando questo ehm, si ha il, il, il, il sentore hm, di poter perdere questo conquistato a fatica automaticamente quella retorica torna, torna fortissima e quindi si chiede aiuto appunto alla democrazia, al popolo che deve aiutarci appunto come sostenitori. Pensate a alle, alle, tutte le manifestazioni che, che non sono appunto di partecipazione, ma sono di mobilitazione della popolazione che vengono attuate oggi in Turchia. Le persone scendono per le strade a ogni comizio, a ogni... Eh, manifestazione chiamata appunto da eh, organizzata da, dall'HP queste sono mobilitate ovviamente ma eh, la loro mobilitazione è anche perché si ha il timore che da un giorno all'altro questo eh, si possa tornare a una condizione invece di inferiorità, di subalternità come era avvenuto ed era negli anni precedenti quindi su questo secondo me è una, questo è un aspetto chiave perché si parla molto della politica polarizzazione appunto oggi in alto nella società in Turchia, appunto tra religiosi o meno, eccetera. Il punto chiave, però, è aggiungere a questa polarizzazione anche il vero e proprio eh, eh, ruolo del potere, del, potere del, del controllo del potere, dell'utilizzo e della gestione del, del, del, del connubio tra potere ed economia, appunto, e su questo il libro è molto, è molto chiaro che queste famiglie appunto di, eh, conserva più conservatrici ormai appunto hanno in Turchia quindi di conseguenza eh, capite bene che eh, l'idea di tornare eh, indietro o comunque di portare a un rovesciamento di ruoli è molto forte e le fa molto paura ed ecco quindi la retorica degli oppressi così come la retorica che viene oggi molto utilizzata per spiegare appunto, questa polarizzazione tra eroi e traditori quindi o si è eroi della Repubblica o si è traditori della Repubblica, non c'è una via di mezzo non si può essere critici e basta perché se si è critici e basta su Twitter si, si, viene, eh, si scrive appunto su Twitter che si è a favore della pace e si è condannati appunto perché si è semplicemente scritto che si è contro la guerra come chiunque in Italia potrebbe scrivere in quanto eh, costituzionalmente appunto ripudiamo la guerra, questo non è, non è pensabile perché appunto c'è una polarizzazione tale per cui se si è eroe della Repubblica si elogiano i martiri e quindi appunto si è in un certo senso pronti anche ad entrare in guerra oggi stesso per la Repubblica, altrimenti si saranno, si saranno traditori caro, no? <ride> quindi questa è la retorica che si utilizza, proprio perché si teme appunto qualsi, cioè, ogni singolo e minimo passaggio di, eh, di, di, di questo che è appunto un passaggio di potere. Si è visto questo io credo molto bene durante il referendum del 16 aprile, del 2017 eh, e questo ha fatto sì che la maggioranza temesse un po' di perdere questo, questo potere oggi non sappiamo appunto quanto, eh, noi possiamo guardare il tutto dalle manifestazioni che vi dicevo dalla mobilitazione che vediamo appunto eh, cercare di, di stimare ma quello che fu l'evento appunto del referendum del 2017 secondo me è chiave perché lì si eh, si iniziarono a contare le schede no? e sembrava che qualcosa non stesse eh, andando per il verso giusto e quindi si iniziò a temere. Quello che ci fu anche dopo il referendum, la, ancora la stretta eh, contro appunto, chi era in parte in contrario a quello che è il, il governo oggi, sicuramente è stato eh, ancora più eh, acuito, anche di nuovo da questa paura di perdere il, da, di nuovo di perdere il potere. Su questo se vuoi aggiungere poi... Bah, eh, magari dico qualcosina, poi ci fermiamo sì, andiamo e andiamo alle domande. Le domande. Okay. Eh, se ci sono, se no. Eh, in realtà il, la paura, a mio parere, è, è, il governo ha avuto una paura tremenda, prima di tutto con sì. eh, la, la rivolta di Casey, e Ha utilizzato in modo molto vigliacco i canali di, di, di informazione eh, a sua disposizione. Che vuol dire? Prima di tutto, senz'altro, come ogni, ogni Stato c'è un'agenzia di notizia che appartiene allo Stato, no? come l'ANSA italiana. No? Okay. E, è diventato ormai l'organo di stampa del partito al governo, è un grande elemento, un meccanismo di manipolazione e disinformazione. E poi, è, come diceva Chiara, è, questo partito è, è l'espressione di una volontà, di una cultura economica, politica e culturale che va contro ai ba alle basi, ai principi fondatori della, della Repubblica di Turchia e come eh, spiega velocemente anche nel suo libro di Diniz eh, stiamo di fronte a un partito politico che rappresenta il, quella storia conservatrice, nazionalista e, e fondamentalista del, della storia sia ottomana che quella della, della Repubblica no? e, e questa realtà, questa cultura eh, governativa, quella, questa cultura, questo disegno politico e, e, ed economico e, ha preso subito di mira prima di tutto il, la borghesia di Istanbul Ankara e Smirne. No? la borghesia e i suoi meccanismi eh, culturali e economici. Tra tutti questi, eh, tutte, queste, queste, tutte queste operazioni e decisioni, senz'altro, c'era da colpire la vecchia stampa. No? Con l'arrivo al potere di questo governo, stranamente, diversi giornali nazionali importanti vengono commissariati, eh, le, il sistema giuridico, la magistratura trova delle irregolarità nei conti dei quotidiani nazionali forti come Sabah oppure Star oppure del canale televisivo eh, Star oppure eh, Tacvim, trova delle irregolarità nei, nei loro conti e, e decide di eh, nominare dei commissari straordinari per questi, per questi mezzi di comunicazione di massa. Nell'arco di pochi mesi, eh, questi mezzi vanno all'asta pubblica e vengono comprati da alcune aziende che sono eh, le principali costruttrici delle grandi opere nel paese. No? Come diceva Chiara all'inizio eh, la rivolta di Ghesi nasce eh, come una reazione contro l'eventuale costruzione di una caserma militare. Nelle, nel mezzo di, delle, di Piazza Taksim, dove c'era, c'è tuttora per fortuna, un piccolissimo polmone, no? chi è mai stato, è stato, a Istanbul, avrà notato che a Istanbul eh, manca il verde, gli alberi non ci sono ormai, c'erano nel nord della città, eh, per via della costruzione del ponte oppure del terzo aeroporto, eh, sono state distrutte le foreste del nord e poi in centro città c'è eh, il parco Ghesi, quindi l'unico luogo pubblico gratuito per eh, socializzarsi e l'unico parco decente, grande, aperto al pubblico. No? E ehm, L'azienda che aveva vinto l'appalto per costruire la caserma militare lì, era eh, il gruppo Caglion, il gruppo Caglion ha costruito ogni possibile nel paese, dighe, centrali idroelettriche, ponti, in Turchia e fuori, esattamente come Ictash ha costruito numerosi aeroporti, tutti inutili, oppure diverse piccole aziende che, eh, che hanno costruito e varie università private nel paese magari nell'arco di un mese, due mesi due anni hanno chiuso numerosi dipartimenti perché erano delle, delle, delle università private costruite eh, da utilizzare proprio nel, nel, sistema, nel, nel, nel periodo elettorale no? così il partito al governo poteva dire c'erano cioè 50 università quando siamo arrivati al potere, adesso ce ne sono 80 no? però sono tutte vuote magari e però come si sa e come soprattutto sanno i milanesi che con la cementificazione si guadagna un sacco si vincono anche le elezioni no? e costruire delle cose inutili che non saranno mai utilizzate magari e fanno girare l'economia oggi domani e dopodomani no perché finché non c'è un altro edificio quello non è come produrre le magliette no? non è un'economia sostenibile a lungo andare e per, poter per poter difendere il funzionamento eccellente di questo passaggio di proprietà no? dal capitale nelle mani della borghesia di Istanbul, anche Smirne, nelle mani del, della nuova borghesia conservatrice di Kaiser. Eh? Di, Kaiser. di Kaiser principalmente, ma anche di altre città anatoliche bisognava utilizzare numerosi, numerosi meccanismi tipo trovarsi un alleato molto capillare e forte storico nel paese che ha diversi seguaci, soprattutto se è un alleato religioso come la comunità di Guilani, oppure costruire una nuova stampa oppure appropriarsi della stampa vecchia e trasformarla in un mezzo di propaganda. Per esempio, durante la rivolta di Ghesi, a Beşiktaş, alcuni a Dolma scusate, due passi da, da Taksim verso il mare, ai piedi dello stadio della società calcistica Beşiktaş, davanti al palazzo imperiale di Dolma c'è una moschea, si chiama Moschea di Dolma non si chiama così ufficialmente, qualcosa Hatun se non mi sbaglio, però eh, lo chiamiamo, la chiamiamo chiamiamo Vace Moschea. Alcuni manifestanti feriti, non, non sapevano dove scappare perché erano circondati ma alcuni per dire centinaia hanno bussato le porte de de della moschea e l'imam da dato che ha voluto comportarsi da un essere umano ma non da qualcos'altro ha aperto le porte ha fatto entrare i ragazzi feriti ma ha fatto entrare anche alcuni medici volontari che gironzolavano lì e soccorrevano i feriti la notizia subito dopo prima di tutto con con le dichiarazioni del primo ministro poi con la stampa mainstream che lavora a favore del governo e la notizia è passata così sono entrati in moschea con le scarpe sono entrate donne e uomini e donne insieme si sì. sono baciati dentro e hanno bevuto birra no. senza prova il bello non è la mancanza della prova il bello è che l'imam dopo una settimana ha detto ma è no, tutta una sciocchezza non è così No? cioè un uomo di religione, eh, l'imam sono degli impiegati statali perché in Turchia esiste la presidenza degli affari religiosi che alla fine affari religiosi, è brutto tenere plurale, parla soltanto dell'Islam sunnita, lavora per l'Islam sunnita, trova soldi soltanto per le moschee dei musulmani sunniti, comunque un impiegato appartenente a questo qua eh, sarebbe stato difficile che avrebbe lasciato una, dichiar eh, una dichiarazione contro il governo, invece ha detto la verità e l'hanno mandato dall'altra parte del paese, a, a lavorare in una piccola moschea, in un piccolo paesino. Poi hanno tutti i giornali mainstream hanno deciso di non, dichiarare, di pubblic di non pubblicare su la sua intervista. Allora, per mantenere il potere, per mantenere in piedi questo Disegno che prevede il passaggio dalla vecchia Turchia alla nuova okay? e per difendersi contro, da, dagli, dagli oppositori bisogna tenere in piedi una stampa molto forte molto importante e di parte no? e nel libro di, di, di, di, di Gesi della stampa parla poco io eh, per, per rendere il libro più, più noioso nel mio, nella mia parte ne ho parlato eh, però anche Denis parla di questo passaggio storico in realtà noi parliamo dei giornalisti in carcere noi parliamo delle grandi opere inutili della cementificazione eccetera ma nel succo, nella base, nello spirito di tutto quello che sta accadendo in Turchia non soltanto da 15-20 anni ma in realtà da parecchi anni c'è forse un conflitto storico no? Denis con le sue parole dice conflitto tra quell'area tradizionale No? conservatrice e quell'area progressista solo che eh, ah, mi, mi riferisco un attimo a quelle che hai detto e mi fermo in tutto questo tempo grazie ai colpi di Stato oppure altre misure eh, di sicurezza i partiti conservatori sostengono che sono stati colpiti duramente solo che a pagare il conto effettivamente sono stati sempre i socialisti e i comunisti della, del paese Tipo, numerosi sono stati torturati. Numerosi hanno dovuto abbandonare il paese, soprattutto dopo il colpo di Stato dell'80. Semplicemente in questa rivolta si sono morti otto giovani. Erano tutti curdi alle vite, non di Istanbul e di altre città nel sud-est della Turchia oppure nel sud della Turchia oppure centro anatolico. E perché non è, non è caso che nonostante due, tre piccoli e grandi genocidi gli alleviti decidono ancora di scendere in piazza perché si sentono sotto minaccia ma effettivamente quelli che hanno subito i grandi danni sono gli alleviti oppure kurdi oppure socialisti, democratici, progressisti, comunisti, sindacalisti di questo paese e, è, è vero che Erdogan è entrato in carcere, dico questo, concludo ma eh, ci sono pure le registrazioni televisive in cui si vede che lui prima di entrare in carcere va a scegliere il carcere e quando ci entra trova il televisore, il tappeto, il divano, il letto, tutto, mentre Denis Rugel usciva una volta al giorno per un'ora in un cortile da solo per un, per un anno di 7 metri quadri con dei muri alti di 12 metri e vedeva il cielo attraverso il filo spinato per un anno intero è un giornalista di sinistra e l'altro era il sindaco di Istanbul che è diventato forse l'uomo più conservatore e più importante della storia della Turchia Sì, è esattamente così e soprattutto c'è un altro aspetto che noi non abbiamo toccato stasera e eh, che magari verrà fuori da qualche domanda eh, cioè la partecipazione quella degli Aleviti sì, perché appunto gli Alevi eh, sia io che Murat appunto, abbiamo fatto riferimento ma quella dei Kurdi e su questo, eh, io volevo, mi ero segnata una uh, parte del libro perché secondo me, eh, me molto meglio di me, può uh, spiegare eh, quello che appunto abbiamo adesso detto: cioè, che eh, si, è si è discusso tanto anche a posteriori, anche in accademia e dovunque, su. Eh, faceva parte di queste proteste c'erano, per esempio mi ricordo alcuni dibattiti appunto sulla classe sociale che faceva parte di Gezi Park era un movimento di classe o no perché ovviamente si cerca di eh, identificare e, come diceva però Muratti, i morti appunto sono stati eh, lavoratori kurdi o eh, alevi, alevi insomma, e, e su questo aspetto volevo leggervi appunto proprio una, un es piccolissimo estratto non voglio annoiarvi del libro a pagina 64 in cui appunto qui Denise sta intervistando appunto un curdo, che spiega appunto molti dei miei amici turchi erano stupiti della violenza della polizia racconta Zana per loro è stato uno shock non per i curdi, soprattutto per quelli che hanno vissuto in Kurdistan conosciamo questo stato Zan è cresciuto lì, nel distretto di Siropia, nell'angolo tra i paesi di Turchia, Siria e Iraq. Nel 1992 la nostra casa è stata bombardata con le granate, racconta. Il governatore attuale di Istanbul, Husein Mutlu, era governatore distrettuale da noi. Io sono uno dei tre della mia classe che allora non sono stati picchiati o torturati dalla polizia. Per i turchi Mutlu può essere un normale governatore, ma io so che, che è un assassino e un torturatore». Questo aspetto è chiave perché in quella piazza appunto eh, tutti sperimentammo la violenza della polizia, i gas, gas sparati io ricordo sempre nei supermercati, per me quello <ride> che eravamo chiusi in un supermercato, arrivavano pure pur nel Migros a Besiktas, e tutti abbiamo sperimentato un, qualsiasi forma, una qualsiasi forma di violenza o di appunto, paura, semplicemente paura della polizia e, ma appunto c'era qualcuno in quella piazza che sicuramente aveva e, non lo so manifestava questo, questo scontro e questo rifiuto eh, da ben più tempo e sicuramente lo declinava in forme, in forme diverse e, continuo e chiudo i molti dopo Gezi Park ci hanno detto Adesso vi capiamo. Si può pensare che sia un grosso passo in avanti, ma per me ha qualcosa di ridicolo. Ci avete capito grazie ai gas lacrimogeni? Quando i curdi stanno a gente manifesta, ci si deve aspettare ancora oggi che la polizia e i militari sparino su di loro con armi pesanti. Lì non sono stati estirpati un paio di alberi, ma milioni. E voi vi aspettate che i kurdi si mettano in prima linea per Gezi Park? Mi spiace, ma il mondo non gira intorno a Istanbul». Questo di nuovo credo sia un po' il cuore anche di quella che è il contesto in cui oggi eh, a cinque anni appunto da quelle rivolte certe problematiche non chiuse come appunto questa fa sì che di fatto in quella stessa piazza eh, certi punti ci furono fu sicuramente punti di incontro ma che a vista da oggi a distanza appunto di cinque anni faiono comunque, ancora molto lontani. Su questo io non volevo estendere questo velo negativo, ma purtroppo la situazione non possiamo descriverla eh, sempre con sorrisi. E, però eh, vorrei invece lasciare la, la parola a voi, se ci sono delle domande, delle considerazioni anche più positive. E spero comunque che sia stato interessante. Murat è sempre un ottimo compagno di eh, presentazioni, perché è una grande Grazie conoscenza però fate tutto aperto è una, una nota positiva visto che si, ah. si accennava prima mi sembra sia da sottolineare però la vittoria con un margine ristretto di Erdogan al, al referendum. Eh, su questo vorrei sapere il vostro parere e anche qual è il ruolo adesso se c'è di Demir Mirtasce, che è lui in galera, ma insomma del suo partito, del suo, del suo movimento, che se non sbaglio avevano organizzato proprio in prossimità del referendum una grande manifestazione a eh, Stato se ci sono altre domande, ecco, insieme. Grazie. No, io avevo cercato di guardare su internet i risultati del referendum e a un certo punto mi era quasi sembrato che, che potesse perdere, ma sono rimasto colpito dal fatto che eh, nella, nel distretto diciamo, di Smirne il referendum ha ottenuto il 70% di no circa e il 30% di sì. Allora mi hanno spiegato gli amici insomma, che conoscono meglio che Smirne è un po' la roccaforte eh, di questa borghesia laica, diciamo repubblicana, però volevo sapere qualcosa di più, diciamo su eh, se possiamo spostarci appunto da Istanbul a Smirne e capire che cosa sta succedendo una magari. Ci sono altre domande? Se c'è ancora una? Se no. No. Okay. Iniziamo? Inizia tu, ah, va bene, sì, ok. Vediamo. Allora, sul referendum eh, io non definirei che ci sia stata una vittoria da parte di Erdogan, c'è stata una truffa da parte del governo attraverso l'ente che regola, regolamenta le, le elezioni, gli SK si chiamano l'ente superiore per le elezioni si chiama perché ad un certo punto grazie alla denuncia di un osservatore appartenente al partito del governo in un seggio quest'ente ha deciso di eh, definire valide le schede non vidimate magari prodotte in una tipografia dietro, dietro la, la scuola dove si andava a votare secondo il, lo scurti, i risultati dello scrutinio sono più di, più di 20-30 mila queste schede e, questo è nettamente un imbroglio poi gli imbrogli non, non, non mancano nelle elezioni in Turchia già precedentemente e, e diversi osservatori avevano fatto presente che tipo i poliziotti venivano a votare in due o tre seggi diversi con, la stessa, con lo stesso documento, oppure ehm, in numerosi seggi non facevano entrare gli osservatori dei partiti dell'opposizione, dell oppure so, senza andare queste vie, eh, ovviamente il governo nelle sue mani ha la maggior parte della stampa, manipolazione, tutti i meccanismi sufficienti per fare una guerra senza armi ma eh, bisogna tenere in considerazione che la Turchia è entrata, è entrata in questo referendum sotto lo stato d'emergenza in numerose città gli oppositori non hanno potuto fare manifestazione presso le, le frequenze degli emittenti televisivi statali non hanno trovato spazio oppure nel sud est della Turchia il conflitto con la guerriglia kurda ha ripreso due anni di tregua è, è stata interrotta Soltanto Sur, il cuore dello storico di Diyarbakr, oppure Idil, oppure Gizre, sono delle località che, ospita, che contenevano circa 200-300 mila persone, sono state distrutte interamente. Cioè centinaia di <coughs> migliaia di persone nel sud-est della Turchia hanno dovuto abbandonare loro, le loro case e sono andati ad abitare in altre città dai loro cari, quindi non hanno potuto votare oppure numerosi seggi sono unite, tipo io in un villaggio non avevo più il mio seggio quindi dovevo andare nell'altro villaggio per votare che è magari distante di 50-60 km quindi le strade magari bombardate, distrutte, oppure la mia macchina eccetera e quindi in realtà i brogli c'erano però sembrava una, una barzelletta e fare un, un referendum che, che, voleva, che ha fatto effettivamente un cambiamento costituzionale così radicale. No? E, e sì, nonostante tutto questo, il partito al governo ha vinto con una piccola differenza. Questo dimostra che non ha più un sostegno popolare. Questa non, non è una mia uscita eh, antipatica nei confronti del governo, ma eh, tenendo in considerazione che oggi vediamo il partito del governo a dover correre all'alleanza eh, all con, con il partito del movimento nazionalista e, e capiamo che ha bisogno di, del, di quella fetta della società che è sempre più conservatrice, più nazionalista perché eh, anche tra i suoi eh, elettori ha perso, ha perso un, un notevole sostegno. E in, questo, in questa circostanza storica Demirtas cosa fa? Che è il copresidente del Partito Democratico dei Popoli che è in carcere da più di un anno e per tre giorni ha avuto delle udienze dopo un lungo intervallo e ne, durante le sue udienze dato che un avvocato in modo eccellente si è difeso e, e ha parlato... Um, ha spiegato come sono fittizie le prove infilate nel, nella, sua, nella sua cartella e, e ha fatto capire qua, quanto è politico in realtà il processo nei suoi confronti perché era il copresidente insieme ad un'altra persona di un partito politico che dopo la sua nascita ha introdotto più di 80 parlamentari nel Parlamento nazionale superando lo sbarramento elettorale del 10%. Ovviamente stiamo parlando di una persona che fa la vita da, da carcerato da più di un anno e consumato, in effetti nell'ultima assemblea generale del suo partito ha deciso di non candidarsi. Adesso il Partito Democratico dei Popoli ha la guida di due altre persone e ehm, insieme ad altri dieci parlamentari stiamo di fronte a un a un partito che è in carcere praticamente, quasi per tutti i parlamentari ci sono delle carte arrivate al Parlamento, l'immunità parlamentare è stata rimossa, e saltuariamente vengono presi in detenzione cautelare e poi rilasciati tutti i parlamentari di questo partito e 11 sono in carcere da, dal mese di novembre del 2016, quindi tra un po', tra un po di mesi saranno due anni. E ovviamente da dentro il carcere non può fare poche cose limitate. L'obiettivo del governo era quello, quello di uccidere, non chiudere con la decisione della Corte Costituzionale un partito politico, perché è finita l'epoca di chiudere i partiti in Turchia, ma giocando così in realtà è a far arrivare alla conclusione della sua vita. La sua vita sì. Così è, Demirtas tristemente in carcere con altri parlamentari e il Partito Democratico dei Popoli sta cercando di sopravvivere. Sì, eh, aggiungo e cerco di rispondere alle altre domande. Eh, appunto, il partito, però parto da qua, il partito appunto, di Demirtas e non solo perché appunto tu insomma... E, oltre a lui appunto una serie di parlamentari sono in carcere oggi e, è stato e qui mi collego a Izmir e, è stato un partito che è stato appunto a, a cui insomma, si sono rivolte le preferenze di molti giovani eh, soprattutto anche e soprattutto appunto, dopo le rivolte di Ghesi giovani che tendenzialmente appunto, si trovavano combattuti magari appunto, con genitori che avevano votato da sempre al partito repubblicano e il partito genepe e che però appunto avevano riconosciuto grandi mancanze in quel partito e quindi avevano visto in questa forza più progressista, in qualche modo aperta anche ai diritti appunto, eh, civili, al femminismo, all'ambientalismo, eh, una forza nuova che in qualche modo potesse coinvolgerli e coinvolgerli anche in, questa loro, diciamo, in questo loro avvicinamento nuovo alla, alla politica, alla partecipazione politica. Eh, in questo appunto perché Smirne perché appunto in qualche modo eh, Smirne è la città appunto considerata non solo infedele eh, per la sua suo essere poco appunto, prona a eh, seguire i dettami religiosi eh, ma anche appunto comunque una delle roccaforti appunto del partito repubblicano quindi inter era interessante vedere anche come appunto eh, la popolazione si fosse nonostante appunto eh, il partito repubblicano sia anche un partito fortemente nazionalista e che quindi eh, si sia trovato in più occasioni appunto contro per esempio la la questione anche del nazionalismo kurdo eh, come questo partito in realtà si è riuscito all'epoca appunto delle elezioni del 2015 a eh, essere un po' di eh, fatto a fila di una nuova stagione politica quella stagione si è chiusa si è conclusa eh, appunto con quelle elezioni eh, che ricordiamo le segnarono eh, comunque un altro passaggio importante per molti appunto la fine completa della democrazia in Turchia eh, perché da allora in poi appunto con tutta quella con la parte della faccia, insomma, la, la reclusione poi di parlamentari però appunto di fatto non si, eh, non si riuscì a, a, appunto a formare un governo si ritornò ad elezioni appunto nel novembre dello stesso anno dopo una serie di attentati sanguinosi appunto in Turchia, riprese il conflitto appunto con eh, il PKK e quindi questo il PKK, quindi, questo ha effettivamente sollevato una serie di questioni che probabilmente, ovviamente non possiamo saperlo, eh, perché non possiamo sapere, non possiamo ragionare coi sé. però sicuramente probabilmente meglio eh, quel partito avrebbe potuto in qualche modo eh, declinare di nuovo in maniera diversa. Mm. Eh, non è stato possibile, perché appunto, non solo quelle elezioni furono di fatto annullate, ma eh, poi dopo eh, quel partito appunto è stato completamente zittito da lì è iniziato appunto si è ripreso, è ripreso il conflitto e con, dopo appunto tre anni due anni e mezzo di, di tregua e, e quindi certo eh, um, il GP si è trovato di fatto ad essere poi l'unico eh, con una serie di limiti di grossi limiti l'unico partito mh, di fatto ma... Forse. se ci sono altre domande vi rimandiamo se no Di andare in casa. No, non so, Dice un po'. Va bene. Vai, apriamo, lascia passare. no, Mentre nel, leggevo il libro traducevo con la Serena, eh, a me è cresciuto che ho una certa età. Eh, è venuto un, un parallelo, nel senso che quella stessa carica, stessa ironia forte eh, tiro al gas, tiro al gas yeah. eh, eh, a me è subito non il 77 yeah. e, e forse purtroppo non vorrei tirare yeah, l'evoluzione le, le, successiva il fatto che il 77 è concluso con quella scritta era solo il 77 ma poi non c'è stato il 78 perché è stato soffocato tutto quanto quel movimento e poi è stato soffocato ulteriormente con la yeah, metà di anni, orribili anni. E, e a proposito dei casi lacrimogeni ci siamo poi ritrovati anche in Valle dove di lacrimogeni ci sono dei paralleli tra la Turchia e l'Italia a partire da, da, da queste piccole cose che possono essere assimilate che mi fanno pensare che siano due laboratori simili anche se in Turchia la violenza forse maggiore, la repressione forse è maggiore, o comunque si vede in altri termini, però forse un qualche parallelismo si può fare. Ah, a proposito del parallelismo, eh, dico una cosa che avevo in mente, però non prendendola appunto ho dimenticato, tipo a proposito della la paranoia del colpo di stato di cui parlavamo prima, l'Italia non ne... è... È non è banale la paranoia dell'arrivo del comunismo no? non sto dicendo eh, non andiamo così lontano ma per eh, chi non conosce Gladio ricordiamoci delle elezioni di Milano no? quando Pisapia stava per vincere era, e mancavano pochi giorni per il ballottaggio cosa diceva Berlusconi? Faceva, terrorizzava le persone dicendo che arrivava il comunismo io mi ricordo i suoi discorsi in televisione Vedo delle bandiere con Falcio Martella a, a Milano, impossibile, con Pisapia così, pisapia. oppure la famosa, cioè il, la base del, dei, del, di questa partita anticostituzionale separatista che si chiama Lega, Lega Nord, che è, è, go vuole governare soltanto con la paura, no? esiste. L'altro giorno in un intervento televisivo... Ho sentito dire la Boldrini a Salvini che eh, tu devi ringraziare gli immigrati perché se non ci fossero tu non avresti un programma elettorale. Cioè, è così come, come se il partito al governo in Turchia dovesse ringraziare i golpisti no? eh, eh, eh, oppure i sì. E, sì, i parallelismi ci sono, figurati. E, sì, se vogliamo andare ancora più lontano, come hai detto tu, come anche nel libro, io ne parlo un po': e come e, il progetto storico Gladio, no? il progetto famoso anticomunista che accumula non soltanto l'Italia e la Turchia, ma anche la Grecia. In mezzo c'è cioè, anche la Grecia, e, e attraverso questo progetto, ovviamente, in tutti questi paesi sono nati. E sono, sono arrivati i finanziamenti per lo sviluppo, per la crescita e a, a fondo perduto e, oppure sono stati finanziati i, le, i paramilitari, sono stati costruiti dei gruppi paramilitari poi che hanno commesso dei reati contro l'umanità buttando fango addosso i movimenti di sinistra. Sì, ci sono tanti parallelismi assolutamente. E poi l'altro ultimo parallelismo è anche quello economico, perché ovviamente, oltre agli aiuti, sono arrivate anche le privatizzazioni. Eh, sì, negli anni '80, c'è un libro che sta per uscire, che attendo con ansia, che eh, ha un titolo tipo Hotel, adesso non ricordo bene, non, so, non ho memoria, però spesso per i titoli: eh, Hotel e Highway, so, quindi eh, hotel e autostrade sugli anni 80 e la guerra fredda appunto, in Turchia, e, proprio perché appunto, ci fu, un assicuro no? come poi appunto, fu il caso pian piano dell'Italia, una serie appunto, di politiche neoliberali, liberiste, di apertura a forme appunto, di privatizzazione eh, selvaggia, eh, unite al fatto che però in Turchia c'erano tassi di sindac sindacalizzazione molto alti che oggi invece sono eh, bassissimi. E pari a veramente percentuali sotto il 10%, credo, eh, quindi questo ha fatto sì che appunto con una rapidità maggiore insomma, certe politiche fossero state eh, poi attuate e progettate, eh, non che da noi sia andato più, insomma, di troppo diversamente però ecco, perlomeno ci fu no, una attenzione nei primi, nei primi tempi almeno. E questo è un altro secondo me parallelismo importante anche eh, per quanto riguarda la precarizzazione, le condizioni di lavoro eh, ovviamente in turchia insomma, sono nulla se pensiamo cioè, nel senso, eh, la situazione è molto, molto grave anche proprio a causa anche di questa completa mancanza di forme di sindacalizzazione di protezione eh, tutela appunto, dei, dei lavoratori, questo sarebbe un altro tema gigante però eh, in parte, se non ricordo male, ci sono dei riferimenti, però ecco, eh, ovviamente in due, in due sistemi diversi, la Turchia dagli anni 60-70 ha conosciuto questa urbanizzazione fortissima, appunto questa costruzione di hotel e di autostrade che hanno in realtà nel giro di 20 anni ricostruito città che erano, eh, molto, insomma, che erano infinitamente più piccole e che si sono trovate appunto ad accogliere la popolazione da, da ogni villaggio eh, della Turchia della Repubblica in Italia fu così anche negli stessi anni con l'immigrazione, per esempio anche solo dal meridione, però appunto siamo su numeri eh, diversi e su anche forme di sviluppo poi che andarono eh, creandosi in maniera diversa. Però sì, sì, ci sono tanti parallelismi sicuramente. Sì. Altre domande non so che ora abbiamo abbiamo abbastanza stancato abbiamo stancato okay. abbiamo stancato abbastanza grazie ancora hai rimasti e si perdono grazie sì. ah, sì. pensavo che lo dicessi tu però va ricordato un dettaglio in questo progetto un euro l'abbiamo detto, ah, detto comunque ricavato dal libro va, ho pensato visto che adesso fuori, che potrebbe ah, ah si sì, sì. allora, sì, perché Denis è stato scarcerato ma sei giornalisti sono stati condannati qui. Boh, grazie ancora buona serata